Lovrio Ragazzi io mi sono appena messo al computer e sto vedendo questa schermata Ma che diavolo Ma che cavolo Devo riavviare il pc allora ho visto che su Instagram mi ha scritto uh, Questo Lovrio Casanova Che purtroppo è uno Nuovo beh e lui tecnicamente Questo nuovo personaggio Che lo vedete qua dalla foto su Google Immagini Se andate a cercarlo ma in realtà anche qua si può vedere Benissimo che è praticamente Un clown tipo Ronnie Rodney Tutto quanto maniaco pazzo, che mette le mani ovunque Che mi raccomando state attenti sempre A chi rispondete io ve lo dico perché Giustamente per, per sicurezza così uh, Almeno sapete vabbè penso che lo sapete Già di non dover rispondere agli sconosciuti però vabbè nel dubbio ve lo dico Nel senso magari lo dico per chi non lo sa eh, che brutto, questo qua, vabbè, tecnicamente è un'altra cosa, ma vabbè, mi aveva fatto paura Però tecnicamente qua, su TikTok, ci sono molti di questi TikTok Che fanno molte cose brutte sull'ovro casanova. infatti, guarda, questo è Lovro Casanova va ufficial E questi sono i messaggi, ti ho hackerato il, di, di nuovo il PC Cioè, questo praticamente è uno, uno, o è sempre lo stesso che in realtà fa finta di hackerare il PC, non lo so E poi dice, mi sto inviando i messaggi da solo Ma scusa, perché... Perché anche Ronnie, io ho scritto, ma sei sì, sempre Ronnie. Perché anche Ronnie aveva fatto la stessa identica cosa. No, sono l'ovvio. Come ti permetti di confondermi con quel fallito che mi ha rubato il posto? No, aspettate, ma questo vuol dire che c'è una nuova storia. Sembra che ti faccia arrabbiare il tipo, mi sbaglio. Forse sei geloso? Come ti permetti umano? Ma allora, prima di tutto, anche tu, fino a proprio contraria, sei umano, perché... Guai, wow, io non ne vedo di dei che mi scrivono su Instagram, scusami tanto, Lovrio Casanova. Si crede chissà che in realtà non è nessuno, oppure che vorrebbe essere Dio, ma ovviamente non può esserlo, perché è un semplice umano che mi sta scrivendo su internet, che peraltro mi ha hackerato il PC, ancora, basta. Basta, la mia maledizione ora è su DJ. Ma scusa, cioè, eh... Posso chiamarti? Lui ha detto: aspetta, vuol dire che posso chiamare l'ovrio Casanova, il nuovo Lovrio Casanova. Cioè, ragazzi, mi esce tipo la sua faccia. E vuol dire che, cioè, veramente mi spavento un sacco. Non è ancora il momento e mi ha inviato una sua foto. Aspetta, ma scusa, ma allora questa è la classica foto che però c'è su internet. Nel senso, non è una prova che effettivamente ci sia l'ovrio Casanova dietro. Sappiamo che io ho una sorta di hacker che in realtà ieri avevamo scoperto che era il vero Ronnie Rodney con il video Perché effettivamente l'avevo registrato letteralmente infatti andate a vedere se non sapete di che video sto parlando Perché abbiamo visto letteralmente lì Ronnie Rodney Ora non credo ci sia in casa mia Spero però non ci sia nemmeno l'ovrio Casanova Un po' permesso le mettevi. Se ne avevo una razza Non so che la deve essere Mi deve che sei lezimi Se vi no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 perché hai messo questa musica? Vai via! Scusa, in che senso vai via? Cioè, io non ti ho fatto niente. Che cosa... Cioè, ci stiamo solamente parlando, giusto? Non so che cosa vuoi da me, ma quel pazzo di Ronnie Rudney ce l'ha con me. Cosa? Ronnie Rudney ce l'ha con te? Ma aspetta... Ma quindi voi due siete collegati? Tipo, ma allora... Raccontami meglio, non, non sto capendo. Che cosa vuol dire questa cosa? Tu... così io potrò prendere il suo posto e ucciderlo ok Lovrio io non so di cosa tu stia parlando cioè nel senso non posso uccidere una persona poi non è nemmeno una persona Ronnie Rudney come faccio a ucciderlo almeno nel, nel mio caso ok bene chiamata terminata abbiamo parlato per tipo 5 minuti ma questa cosa è assurda vi giuro poi vi ricordo che Ronnie Rudney è sempre qua eh. è sempre qua cioè nel senso non mi ha più scritto niente da, da quel video per fortuna anche perché sennò avrei fatto un altro video se mi avesse scritto. Vabbè, lo prendo in giro con questa faccia. Raga, sono un pazzo, lo so. Sono un pazzo, non dovrei prendere in giro Lobrio Casanova che poi ovviamente non è nemmeno il profilo vero, infatti. Andiamo sul suo profilo, un post appena creato, zero followers. Vabbè, insomma, diciamo che è abbastanza strano come cosa. Però voi potete venire sul mio di profilo. Ma che cavolo? Vabbè, questi non sono i miei post, però si chiama Dunis Horror. Oh, no, gli ho inviato questo, quindi si è arrabbiato e mi ha scritto non uh, prendermi in giro e guarda questo video, troverai le risposte Allora praticamente sto vedendo una ragazza che è... A parte non so se mettere i, i diciamo i rumori, ho uh, paura del copyright. Però praticamente questa cosa qua, boh, si sta sedendo, è tutto notte Vedo che effettivamente è una horror animation, vabbè c'era scritto là sopra Comunque è una effettivamente horror animation E praticamente si sta guardando l'orologio Sta per succedere evidentemente qualcosa Scusate ma io non capisco perché mi ha mandato questo video Cioè nel senso apparentemente non c'entra assolutamente nulla L'ovrio Casanova con lei Perché mi ha mandato questa cosa? Scrivetemelo nei commenti se lo capite Avete visto questa cosa sullo schermo? Tornate indietro con il video per rivederla E scrivetemi che cos'era Guardate qua, vedete che c'è Cartoon Cat? È la prima cosa che si nota Qua in questa camera forse c'è anche l'ovrio Se magari eh, stiamo molto attenti Potrebbe essere E comunque... Questa è la madre, forse, o la sorella, che si occupa della bambina. Potrebbe benissimo essere. E praticamente dice, questa è Lily, me, l'altra Lily. Oh mio Dio. No, no, no. Mi preoccupa questa cosa. Mi preoccupa molto, perché c'era... E lei, tipo, ovviamente non ci dà tanto peso. L'altra Lily dirà, ma che cavolo ha disegnato. E si rimette a dormire. Ecco, se io avessi una bambina... E disegnasse un'altra Lily con degli occhi neri mi preoccuperei molto, quantomeno la manderei da uno psichiatra e, <ride> Comunque, c'è un... Uh, ci sono dei rami Vabbè, in qua, ok Ecco, le tre di notte, vedete, ve l'ho sempre detto che le tre di notte sono sempre le cose brutte Ma tutti lo sanno, tutti, infatti Evitate di svegliarvi a quell'ora, per favore, perché poi dopo Che caga, oh, Ehi, hey, perché? Cosa succede? Che succede perché? Allora, ha una paralisi del sonno Forse che io ce l'ho avuta Sì, mi sa che ha una paralisi del sonno Perché non si sta muovendo Raga Raga Raga Sto succedendo cose No, no, no, no, no, no. Ti prego, ti prego, svegliati no, sve no, no, no, no, no, no, no, no, no che cavolo è? Ok Era semplicemente l'allucinazione Che capita durante le... No, no, no, no, no, no No, no, no, no, no Io mi son... Stavo per urlare di nuovo Però la mia gola se ne va a quel paese Quindi non urlerò Lei guarda la sua faccia Guarda Cioè era terrorizzata E non gli va il telefono Bene Ottimo indizio C'è stato un rumore c'è stato un, un rumore Ok Tranquilli Non sta succedendo niente Tranquilli <ride> Non mi sto sfatogando addosso Anzi sono molto sicuro di me stesso Sì sì che, Cosa Tieni la mazza bene in mano eh E picchia forte se vedi qualcuno E poi la bambina Magari adesso picchia in testa la bambina Vi immaginate Comunque torniamo seri Perché questo è un video horror Allora Sta scendendo dalle scale c'era qualcuno fuori Avete visto? Proprio qua Eh, dobbiamo stare attenti eh, Perché effettivamente qua È un attimo che poi ti, ti, ti ammazzano tutti Cioè Che fai? Ok Forse è entrato qualcuno in casa Potrebbe essere Forse quello era il suo cervello Che cercava di dirgli Che era entrato qualcuno in casa Ok, era la bambina maledetta Tipo mm, Una cosa è la bambina <ride> Scusa, non dovrei ridere però mh, ha colpito la bambina oh santo dio benedetto raga mi sto cagando addosso ok la bambina continua a vedere e sono le 3 di notte che cazzo sta succedendo non ci sto più campendo niente adesso era tutto un sogno della bambina in realtà e ovviamente adesso sta andando dalla mamma che è molto spaventata in realtà la mamma non c'è oh no forse è giù in realtà forse è successo davvero Cosa sta succedendo? No, adesso viene colpita in faccia Vuoi vedere? No Do Dove... Ehi? Hey! Dov'è la mamma o la sorella? Dove sono finite? Non c'è tranquilla, non c'è nessuno Vedrai che andrà tutto qui Credo di essere traumatizzato a vita Cioè questa cosa non so nemmeno se la faccio vedere Ehm... Va bene, e quindi, lo, caro Lovrio, perché mi hai detto questa cosa? Cioè, per quale, qua, qual è la motivazione? Cosa che mi voleva dire, secondo voi, con questo video? Cioè, è assurdo, raga! Cioè, sto qua è un pazzo, ma mi ha fatto cagare addosso, e anche a voi, purtroppo. Inutilmente! Che problemi ha? Ok, ovviamente, eh, scrivetemi se volete vedere altri video di Lovrio Casanova e delle animazioni che ci manda, che evidentemente, non so, si diverte a guardare questi video, ma se me lo fa solamente per spaventarci e vi ricordo che all'inizio del video mi ha hackerato anche il pc e eh, non per dire perché quindi secondo me o ci sta sentendo in questo momento e eh, mi ha hackerato magari anche il microfono perché è collegato al pc oppure non so spero in realtà che non, non mi abbia hackerato niente che in realtà sia stato semplicemente tipo un bug del sistema ma non lo so di solito non si vedono quelle cose che scorrono sugli schermi vabbè Um, D'accordo, insomma, um, grazie comunque per aver guardato questo video, mi raccomando commentatemi per favore nei commenti e date le vostre opinioni, perché l'Ovro Casanova mi ha detto questa cosa, qual è la motivazione? E ricordatevi che l'Ovro Casanova non esiste, è un'altra un delle tante invenzioni, ma non rispondete mai ai commenti in giro per Instagram e per cose ve lo dico perché chiaramente è giusto così ma chiaramente voi lo sapete già cioè nel senso sapete già quello che è giusto e sbagliato quindi mi raccomando state al sicuro ci vediamo con i prossimi video